siamo qui con Alessandro Gallo, autore di Andrea torna a settembre, sei presente a questa ultima rassegna di Politicamente scorretto per presentare il tuo nuovo libro, il tuo libro che è um, un libro di ossimori di apparenza, poiché parli di eh, argomenti delicati come la criminalità in una terra difficile come la Campania, però vuoi fare anche emergere e spunti di riflessione su temi importanti come la felicità e la bellezza? E se c'è, qual è il vero intento per il quale hai scritto, appunto, Andrea Torna a settembre? Ma, um, penso che il vero intento sia quello di, uh, di raccontare soprattutto delle storie positive perché in fondo per raccontare bellezza, per raccontare felicità in territori dove si è quasi sempre abituati ad ascoltare gli altri che ti raccontano l'inferno non bisogna, fa bisogna fare altro che appunto pescare storie positive, sono storie di imprenditori, storie di, di ragazzi e di adolescenti comuni che nel loro piccolo Uh, le, la bellezza la costruiscono la costruiscono attraverso uh, l'arte come nel caso del personaggio di Martino il fotografo che è ossessionato nel voler uh, portare belle donne in luoghi abbandonati e fotografarle la bellezza di un, di un barista Damiano che è convintissimo che forse in, uh, nello schifo della sua città ristrutturare il suo locale significa dare un messaggio importante la bellezza di un giornalista che vuole sempre e comunque raccontare cronaca anche quando gli altri non lo fanno e la bellezza mh, di un gruppo di ragazzini che eh, solo attraverso il dolore e storie difficili riescono a comprendere che eh, stare assieme, eh, difendersi assieme significa anche costruire bellezza. Questo è quello che insomma, si racconta in, in Andrea Torna a Settembre. E sappiamo che il tuo habitat naturale è il teatro giovanile, Ti occupi, sei molto attivo in questo campo e... Quanto è importante sensibilizzare le persone su temi delicati come questi, dei quali si sa, ma si potrebbe sapere di più, e in particolare i giovani? Ma io mi occupo da teatro da, da ormai da sempre, ho cominciato che avevo 11 anni per una semplice punizione ed è, avevo capito dopo quella punizione che forse l'unico vero strumento che potevo avere nel mio quartiere, nella mia città che appunto era Napoli, eh, poteva essere solo il teatro, uno strumento anche per poter giocare e nel giocare denunciare e raccontare o anche meglio nel, nel, nel continuo gioco del teatro conoscere cose che in fondo gli altri non ti fanno conoscire. Conoscere, conoscere avvenimenti che forse eh, vissuti nel tuo quartiere facevi finta di non vedere quindi il teatro è uno degli strumenti più importanti che ci possa, ci possa essere perché è la possibilità innanzitutto del confronto ma anche del gioco perché questo è se alla base del teatro togliamo il gioco Uh, perdi, perdi anche il senso stesso il, il teatro e, e noi questo cerchiamo di, di trasmettere ai ragazzi cioè di cominciare a giocare cosa che non fanno e questa è la cosa divertente al teatro si gioca al di fuori del teatro si fa molta difficoltà e giocando costruiamo storie nel costruire storie cerchiamo di costruire anche legami e relazioni e una volta che si costruiscono legami e relazioni insomma si sta costruendo questa ossessionata bellezza il teatro penso che sia oggigiorno uno degli strumenti più importanti non solo per i ragazzi, ma anche per conoscere storie che in fondo un giornale o un libro non racconta, non racconta perché da un lato c'è un mercato che ti impone uh, di essere a volte, di entrare in alcuni schemi, il teatro invece non ti impone nulla, il teatro sei libero di poter raccontare una storia, di denunciare una storia come meglio ti, ti compete, ma soprattutto lo puoi fare anche in un bar, questa è la bellezza del, del teatro. Noi cerchiamo di farlo nelle scuole, partiamo da lì, perché siamo anche di quelli ossessionati nel voler invitare gli insegnanti a capire che deve diventare quasi una sorta di, di strumento obbligatorio, proviamo a farlo noi abbiamo scoperto che quando facciamo teatro durante le ore scolastiche, cioè durante un'ora che può sostituire la religione, addirittura l'economia o l'italiano troviamo un feedback importantissimo dai ragazzi, questo ci sta facendo molto riflettere di come poter portare il, il teatro nell'orario scolastico, lo sappiamo che il feedback avviene anche fatto perché i ragazzi non vuole studiare, però insomma approfittiamone. E quali sono i rischi che in concreto può correre un giovane adolescente in una terra tra virgolette difficile come la Campania o magari come la Sicilia? Ma io penso al continuo senso di abbandono, il continuo senso di abbandono di tutto. Uh, proviamo a immaginare che viviamo in una società che va a 3000-4000 velocità, velo una società molto veloce. Allora, se la, la società va velocissima e anche un genitore si distrae, io sono un genitore, anche io a volte mi distrago, seppur mio figlio è ancora piccolo, preso dalle mille cose, noi ci distraiamo dai nostri bambini. Li, quasi a volte ci sono giorni che quasi non abbiamo tempo per loro, c'è chi invece ha tempo per loro, e non è detto che chi ha tempo per loro può essere una persona buona, può essere portatore di strumenti utili, educativi importanti, quindi penso che quello che succede in questi, tori, in questi territori è proprio il fatto che un ragazzo ha un continuo senso di abbandono, perché si sente solo, o un, un, un lato dal lato abbiamo il sistema istruzione che fa, fa acqua tutte le parti, da un altro lato abbiamo uno stato assente, dall'altro lato però invece abbiamo una microcriminalità che forse ha bisogno che questi ragazzi abbiano, si sentono abbandonati, perché poi arrivano loro e insomma sanno come occupare il tempo. Questo sta accadendo al sud. Io dico sempre che se riuscissimo solamente ad investire un po' più di fondi nel sistema teatro e nel sistema sport, in quartieri, come può essere un quartiere, il mio quartiere che è il Rione Traiano, come un quartiere della Sanità, come un quartiere Scampia, noi riusciamo in meno di dieci anni ad ottenere risultati che nell'ultimo secolo non siamo riusciti a ottenerli neanche nell'ultimo secolo basta sport e cultura un'ultima battuta sul libro e sappiamo che Andrea è un nome maschile in Italia però il personaggio del libro merita una femmina sappiamo che ci sono dei retroscena interessanti sulla scelta del nome Sì eh, la verità è che io ho scritto questo romanzo mh, ho scelto il nome Andrea perché non sapevo che sesso dare quindi ho detto ok do un nome che può essere un nome bisex poi aspetto Aspetto, aspetto a un certo punto, sarà il romanzo stesso a dirmi ok ora puoi scegliere e ho scelto a metà della storia, non lo svelo il perché, eh, è un incontro che durante il racconto, durante la stesura della prima bozza, è arrivato a quell'incontro tra Andrea e questo personaggio, possiamo dirlo che è un uomo, mi sono chiesto ma se vado avanti ed è ancora uomo? Che succede alla mia storia? Se vado avanti e invece è donna. Che succede alla mia storia? Insomma, è successo. È successo poi quello che Andrea che è andato ed è tornato a settembre.